Finalmente andremo a fare ciò che vi avevo promesso: quindi il runner o centro tavola, appunto virus rettangolare. Finora li avete visti, eh, avete visto un sacco di centri quadrati quindi piastrelle quadrate avete visto la lavorazione top down avete visto gli scialli triangolari avete visto veramente tantissime cose fatte con questo punto ma rettangolare devo dire la verità forse ehm, se, non, se non erro non si era ancora visto quindi e tra l'altro ho tentato di semplificare a più possibile quello che è il video e la sua realizzazione vi dico l'occorrente prima di tutto allora io ho utilizzato un uncinetto ecco qui del 3,5 ho usato un paio di forbici ovviamente per tagliare il filo no, ho usato un ago eh, tira fettuccia per nascondere ho usato un metro per prendere le misure eh... <ride> questo aggeggino per appoggiare il gomitolo e quindi non dover tirare il filo ogni 5 secondi e naturalmente adesso dopo la sigla vi vado a parlare eh, di quello che è questo questo bellissimo filato che è il filato fiocco 100% cotone merceria Italia Artisan. Devo dire che forse vi ho stupiti perché <ride> faccio sempre tutto verde questa volta ho deciso di usare l'azzurro vi dico subito le specifiche di questo filato che è meraviglioso molto luminoso voi potrete anche vederlo dalla, dalla luminosità proprio come riflette la luce veramente molto luminoso il fiocco è un filato 100% cotone è un filato tre sfere nel mio caso il colore è il 7612 7612 e vi dico che ogni gomitolo da 50 grammi è da 125 metri, quindi 50 grammi per 125 metri, veramente comunque una eh, bella metratura. Ora vi dico solo una cosa, allora eh, questo mio centro... Che ho fatto come campione per farci i calcoli dei multipli e quant'altro è di due multipli cioè adesso vi spiego ogni multiplo è di 4 occhielli più 1 infatti questo che ho davanti è di 19 occhielli quindi sono 1 2 3 4 il primo multiplo 1 2 3 4 il secondo multiplo e il più 1 ogni cambio misura dovrete sempre fare lo stesso calcolo, quindi 4 occhielli saranno il multiplo. Quando avrete deciso che siano 4, che siano 8, che siano 12, che siano 16, che siano 20 e così via, dovrete sempre poi aggiungerne uno Ora io ve lo farò vedere su. Un singolo multiplo quindi ve lo farò con una partenza molto più piccola quindi questo qui sono due eh, multipli più ovviamente l'occhiello in più adesso partiremo con il filato fiocco e un solo multiplo quindi ve lo farò vedere più piccolino subito col fare i nostri occhielli in questo modo eh, allora se avete una mano stretta vi consiglio di aumentare il numero di uncinetto iniziale per fare gli occhielli eh, perché potrebbe tirarvi la parte centrale io sinceramente parto direttamente con l'uncinetto giusto però ripeto non è un errore quello di avere la mano stretta eh. È semplicemente un uh, modo di lavorare allora si parte in questo modo allora facciamo una due tre quattro catenelle filo sull'uncinetto entro nella prima catenella effettuata e vado a fare una maglia alta e abbiamo creato così vedete il nostro primo occhiello quindi questo è il nostro primo occhiello. Andiamo a fare il secondo. 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto. Ora dobbiamo entrare nella chiusura dei due fili. Quindi mi avvicino e vi faccio vedere dove. Esattamente qui. Vedete? dove c'è questa catenella che è l'ultima e la sua parte retro vedete dovete entrare esattamente qui ovviamente previa <ride> aver caricato il filo quindi caricate il filo ed entrate esattamente dove vi ho fatto vedere quindi tra le due catenelle quella avanti e dietro e concludete con la maglia alta e siamo a due occhielli di nuovo 1 2 3 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo qui. Ora ve lo faccio vedere con l'ago perché chi sa già usare questo metodo probabilmente eh, lo riterrà semplicissimo, chi non lo sa usare invece potrebbe trovarlo difficile. Come vedete le mie bottissime dita, vedete qui c'è la chiusura dell'anellino precedente noi dobbiamo inserire l'uncinetto proprio qui quindi se voi lo girate è l'ultima catenella quella di chiusura e la corrispettiva stanghetta dietro quindi noi dobbiamo lavorare qui dentro ve lo faccio vedere da vicino perché non tutte voi avete già fatto lavori con eh, questo tipo eh, di eh, partenza quindi filo sull'uncinetto entriamo dove vi ho appena fatto vedere e andiamo a fare una maglia alta vi chiedo scusa veramente per le mie mani ma purtroppo ho avuto un incidente con una ricostruzione finita male siamo a 3 di nuovo 1 2 3 4 catenelle filo sull'uncinetto entriamo dove vi ho fatto vedere quindi nell'intersezione dell'ultimo punto siamo a 4 quindi questo è il multiplo adesso ovviamente dobbiamo aggiungere l'occhiello in più sempre se fate 8 quindi due multipli diventeranno 9 ehm, se fate 12 diventeranno 13 e così via mi raccomando il multiplo è di 4 più un occhiello quindi andiamo a fare il più 1. 1 2 3 e 4 filo sull'uncinetto entriamo lì dove dobbiamo e andiamo a fare il nostro quinto occhiello del 4 più 1 ora possiamo partire con dei giri di punto granny che ci come vedete ehm, daranno la base per poi iniziare con il punto virus quindi partiamo immediatamente facendo due catenelle che non verranno mai conteggiate perché voi sapete che io la prima eh, catenella eh, la prima maglia alta la lavoro sempre quindi mi alzo con due catenelle ma poi eh, in pratica faccio effettivamente la maglia quindi vado a fare altre tre. Quindi vado a fare 3 maglie alte vi chiedo veramente scusa per le mani purtroppo ho le unghie che sono diventate sottilissime e non posso toccarle perché mi fanno anche male due catenelle di separazione perché stiamo creando un angolo filo sull'uncinetto entro nella stessa asolina e vado a fare 3 maglie alte Una, 2 e 3 ora procedo col punto granny classico quindi una catenella di separazione vado nel prossimo occhiello con 3 maglie alte una due e tre catenella di separazione filo sull'uncinetto prossimo occhiello 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione prossimo occhiello è il penultimo quindi facciamo le tre maglie alte e poi andremo a fare i due angoli catenella di separazione vedete se dovesse tirare troppo ripeto cambiate l'uncinetto oppure potete anche optare per togliere la catenella di separazione del punto granny deciderete voi poi come ehm, agire nell'ultimo occhiello allora siccome è un campione e mi dà molto fastidio vado a tagliare un po più corta la codina non fatelo mi raccomando questo è un campione e lo sto facendo perché è un campione le codine vanno sempre nascoste quindi entriamo nell'ultimo occhiello con tre maglie alte quindi una due e tre 2 vedete che in questo caso si è già girato il lavoro 2 catenelle di separazione perché è un angolo di nuovo nel medesimo occhiello tre maglie alte 1. 2, e tre vedete prima eravamo girati per così ora siamo per lungo ora con le due catenelle di separazione che creano il secondo angolo non andiamo a fare altro che altre tre maglie alte qui dentro e abbiamo creato due angoli quindi il giro del nostro lavoro in questo modo allora tiro un po il filo questo e vi faccio vedere esattamente che cosa è successo. In pratica, noi abbiamo, siamo partiti con un angolo solo, vedete, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, quindi abbiamo dobbiamo ancora fare le tre maglie che creano l'altro angolo mentre da questo lato noi l'angolo gli angoli li abbiamo già completi perché 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte creano un angolo che in comune con l'altro angolo ha le tre maglie alte centrali 2 catenelle e 3 maglie alte vedete abbiamo fatto l'angolo ora procediamo esattamente nello stesso modo per eh, l'altro senso di lavorazione quindi rientriamo dove siamo già entrati ma nell'altro senso con 3 maglie alte catenella di separazione di nuovo rientriamo qui con 3 maglie alte lo facciamo tutto insieme in questo passaggio perché obiettivamente ho fatto un campione piccolo quindi non c'è bisogno di molti tagli catenella di separazione 3 maglie alte catenella di separazione siamo nell'ultima quindi dobbiamo concludere il nostro angolo e lo facciamo in questo modo 3 maglie alte 1 2 3 filo sull'uncinetto ignoriamo le due catenelle e andiamo nella solina della prima maglia alta con una maglia alta in questo modo noi abbiamo concluso il giro ed eccolo qua in pratica abbiamo la nostra parte centrale adesso è larga perché ovviamente poi chiuderemo però questa è la nostra parte centrale ora partiamo con il secondo giro quindi stringiamo bene l'angolino vedete che rimane bello stretto una volta tirato il filo io riparto sempre con l'alzarmi con due catenelle e fare direttamente tre maglie alte all'interno dell'asolina che abbiamo appena creato in questo modo saltiamo le tre maglie sottostanti con una catenella questo è un angolo e ripetiamo l'angolo quindi 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione, prossimo spazio tra i punti granny. Quindi negli spazi di una catenella, per per chi non li avesse fatti, ogni tre maglie nel mezzo, andiamo a fare, ovviamente, il punto granny. Ora io vado avanti fino al prossimo angolo che facciamo ancora insieme. Dovremo, dobbiamo procedere esattamente come fatto finora vi faccio notare che abbiamo vedete adesso è molto più evidente un angolo intero e un angolo a metà noi partiremo sempre da metà angolo quindi vado avanti il mio pezzettino fino al prossimo angolo e poi vi faccio rivedere l'angolo torniamo indietro chiudiamo la lavorazione e poi dovrete fare esattamente 5 giri nello stesso modo sono di nuovo arrivata all'angolo quindi andiamo a farlo insieme la catenella di separazione l'ho già realizzata entro nell'angolo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione nello stesso foro 3 maglie alte una sola catenella per saltare direttamente nell'altro angolo dove andiamo a fare 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo nello stesso foro 3 maglie alte e abbiamo realizzato di nuovo gli angoli che stanno ingrandendo la nostra piastrella quindi ora procederemo esattamente nello stesso modo fatto da questo lato qui Chiuderemo l'angolo insieme e poi, come già detto, dovrete fare 5 giri sempre nella medesima maniera. Io chiedo scusa a chi conosce già il punto granny, eh, però ci tengo a eh, essere abbastanza meticolosa nelle spiegazioni perché mi rendo conto che a volte. Eh, i miei tutorial vengono seguiti anzi il più delle volte vengono seguiti dalle principianti dell'uncinetto quindi magari eh, non per tutti sono così scontati tutti i passaggi quindi magari risulto un po prolissa e un po noiosa eh, per chi sa già ehm effettuare questo tipo di lavorazione può tranquillamente scorrere il video fino alla parte che non conosce chi invece è nuovo e vuole imparare se lo può guardare tutto ed è sicuro che eh, troverà tutta la spiegazione completa ora io vado avanti eh, su questo lato e chiudiamo insieme eccoci arrivati alla fine del giro quindi andiamo semplicemente ad effettuare l'altra metà di angolo io ho già fatto la catenella di separazione entro nell'angolo per metà già lavorato faccio le mie 3 maglie alte filo sull'uncinetto ora vedetele bene mi avvicino un pochino ecco mi avvicino in questo modo Qui. vedete che qua ci sono le due catenelle e sopra c'è la catenella della prima maglia alta vedete che le maglie alte sono una due e tre le due catenelle ci servono solo per alzarci e costruire la prima maglia io entro proprio qui in questo modo e vado a chiudere la mia maglia Alta, e sono già al centro del mio prossimo angolo. Quindi ora procedo in questo modo, giro dopo giro, sempre come fatto finora ad avere 5 giri completi. Quindi 5 giri completi. Eh, li calcolerete andando in diagonale. Adesso ve lo faccio vedere sul lavoro uh, con già i 5 giri ecco qua realizzati i miei 5 giri li conterete in questo modo questo è il centro potete anche andare in diagonale per contare quindi saranno 1 2 3 4 e 5 se invece volete contarli in altro modo quindi andando su dritti sarà pieno vuoto pieno vuoto pieno e sono comunque 5 giri il totale il totale per così ovviamente saranno 10 ma voi dovete calcolare che un giro completo è di 5 giri in questo momento abbiamo finito esattamente vi faccio vedere questo passaggio quindi questo passaggio qui noi ora andremo a realizzare questo quindi il primo passaggio di punto virus eseguita l'ultima uh, maglia a chiudere l'angolo andiamo a chiudere come al solito quindi filo sull'uncinetto sulla prima maglia alta chiudiamo con una maglia alta e ci ritroviamo già nell'angolo ora andiamo e io lo faccio sempre per comodità a fare le mie due catenelle filo sull'uncinetto entro nell'angolo e faccio una maglia alta e 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 catenelle vado a fare una maglia bassa nel prossimo punto quindi di separazione tra i blocchi da 3 maglia bassa quindi ho fatto un archetto da 5, devo farne 3 da 3 catenelle. Quindi 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa e siamo a 2. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro, maglia bassa. E siamo a 3. ora dobbiamo andare a fare l'archetto da 5 siccome siamo nell'angolo ne faremo due in questo modo quindi 1 2 3 4 5 invece di fare una maglia bassa nell'angolo filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta e questo è metà angolo di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 5 ora andiamo a chiuderci con una maglia bassa nel prossimo foro come vedete noi abbiamo preparato l'angolo vedete noi abbiamo fatto questo questo è metà questi sono i tre archetti e questo è l'angolo nient'altro che in pratica questo abbiamo fatto questo, quindi 5 maglia alta 5 perché poi sopra creeremo i ventagli. Ora stessa cosa 3 gruppi da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro maglia bassa. 1 2 3 catenelle prossimo foro maglia bassa 1 2 3 catenelle prossimo foro maglia bassa ora andremo a fare il um, l'archetto da 5 catenelle ma non essendo nell'angolo non sarà doppio ma singolo e fatto con una maglia bassa quindi in questo modo quindi come quello da 3 ma con 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 prossimo foro maglia bassa quindi sarà sempre così 3 archetti da 3 catenelle, un archetto da 5. Ora andiamo a farne altri 3 da 3. 1, 2, 3 maglia bassa. 1, 2, 3 maglia bassa. 1, 2, 3 maglia bassa. Ora siamo nell'angolo e dobbiamo fare l'archetto da 5. 1. 2 3 4 5 nell'angolo sempre maglia alta quindi maglia alta e ovviamente doppio archetto da 5 quindi 1 2 3 4 e 5 prossimo foro maglia bassa e abbiamo così fatto un altro angolo di nuovo Ripetiamo quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi tre archetti da 3 catenelle, un archetto da 5. Siccome siamo nell'angolo maglia alta e doppio archetto da 5. Quindi archetto da 5 maglia alta, archetto da 5. 3 archetti da 3 catenelle. Un archetto da 5 catenelle. 3 archetti da eh, 3 catenelle dopodiché chiudiamo insieme quello che è stato il primo metà angolo e proseguiamo col giro successivo eccoci arrivati a fine giro quindi io devo andare a chiudere quest'angolo ho fatto i miei tre archetti da 3 catenelle ora devo farne 5 1 2 3 4 e 5 non metto più il filo sull'uncinetto ma vado a chiudermi direttamente sulla prima maglia alta quindi non conto le due catenelle sulla prima maglia alta con una maglia bassissima in questo modo da questo momento in poi chiuderemo sempre con la maglia bassissima ora iniziamo il primo giro di ventagli veramente molto molto facile allora io faccio sempre sempre le 2 catenelle su esattamente dove sono e devo fare 10 maglie alte nel primo arco da 5 catenelle e vado direttamente a lavorare nell'arco quindi conto una due tre quattro 5 6 7 8 9 e 10 all'interno dell'archetto da 5 fermo il tutto con una maglia bassa nel primo archetto da 3 in questo modo vado a fare l'archetto da 3 1 2 3 prossimo archetto da 3 mi fermo con una maglia bassa nuovamente archetto da 3 1 2 3 prossimo archetto da 3 maglia bassa quindi gli archetti da 3 catenelle da 3 sono diventati 2 sono in prossimità del prossimo angolo filo sull'uncinetto entro nell'angolo e faccio nella prima metà 10 maglie alte. Ho fatto le mie 10 maglie alte all'interno della prima metà dell'angolo, ora salto direttamente nella seconda metà dell'angolo, quindi nell'arco da 5 e faccio altre 10 maglie alte. Vedete? Abbiamo così concluso il nostro primo angolo. Guardate, è bellissimo. Secondo me l'angolo del punto virus è l'angolo più bello che ci sia in circolazione. Ora andiamo a bloccarci con una maglia bassa nel primo archetto da 3. Quindi in, aspettate che mi munisco in questo. in questo archetto da 3 andiamo a fermarci con una maglia bassa. In questo modo vado a fare i miei due archetti da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 mi fisso nel prossimo arco, 1, 2, 3 mi fisso nel prossimo arco. Ora attenzione perché noi abbiamo un archetto da 5 qui. Al centro perché questa non è una piastrella quadrata e quindi non abbiamo solo gli angoli abbiamo già anche dei eh, degli archetti da 5 sulla lunghezza quindi andiamo a lavorare 10 maglie alte su questo arco una due e così via Fatto il nostro archetto ci fissiamo con una maglia bassa il prossimo archetto da 3, tiro un attimo e vi faccio vedere che cosa sta uscendo vedete sta venendo fuori il punto virus ovviamente la base io l'ho usata granny voi potreste anche farla piena la fate piena e ovviamente vi aggancerete sempre sulla quarta maglia se Volete farla piena nel senso che, se voi volete iniziare sempre con i 5 in questo caso 5 occhielli e eh, invece di fare i granny avere la parte centrale piena, dovrete calcolare poi di agganciare sempre eh, sul, sempre facendo i 5 giri sempre sulla quarta maglia. Vi aggancerete con gli archetti, ma secondo me. Eh, il connubio granny virus è sempre stata una cosa veramente molto facile se avete notato da questo momento in poi non bisogna contare perché noi abbiamo tutto già ma già dal punto virus non, non dobbiamo contare niente perché noi andiamo a lavorare sempre negli spazi vuoti quindi non dobbiamo mai contare le maglie questa è la facilità di questo tipo di lavorazione io proseguo e arrivo di nuovo all'angolo anzi lo facciamo insieme così finiamo insieme almeno questo lato quindi mi sono fissata con la maglia bassa vado a fare il mio archetto da 3 1, 2, 3 prossimo arco maglia bassa 1 2 3 Prossimo arco maglia bassa vi faccio notare anche questa cosa allora nel giro precedente gli archetti da 3 erano 3 in questo giro gli archetti da 3 sono 2 nel prossimo giro 1 e poi non ci saranno proprio più, facciamo di nuovo l'angolo insieme. Dopodiché, la lavorazione di questo giro sarà la medesima per tutto il giro fino ad arrivare qua. Dove faremo le 10 maglie nella metà angolo non ancora lavorata e chiuderemo con una maglia bassissima sulla prima delle 10 maglie eh, lavorate qui. Ma lo facciamo insieme, tranquille. Allora, facciamo quest'angolo di nuovo insieme. 1 2 3 4 e così via siamo arrivati a 10 saltiamo direttamente nel prossimo archetto con altre 10 maglie alte fate le 10 maglie mi fisso sul prossimo archetto da tre con una maglia bassa e come vedete questo è il risultato del primo giro quindi ora io proseguo arrivo fino a qui e scusate non vedevate le mie mani arrivo fino a qui e ehm proseguiamo insieme con il secondo anzi terzo giro di punto virus perché il primo giro è quello tutto ad archetti il secondo è il primo di ventagli il eh, terzo è il secondo di ventagli il quarto perché si, mh, si sviluppa il punto virus su quattro giri è il terzo di ventagli quindi Lavoro, bando alle ciance, ci vediamo tra un attimo. Eccoci arrivati alla conclusione di questo giro. Guardate già, è bellissimo così. Per esempio, se voi voleste fare una copertina rettangolare a punto granny. E vorreste fare una rifinitura veramente molto bella alla copertina, anche soltanto questi due giri di virus renderebbero veramente bellissima la rifinitura della vostra copertina tenete conto appunto che se volete fare questo punto il multiplo iniziale deve essere sempre di 4 più 1 quindi eh, ve lo sto suggerendo anche solo questi due giri come rifinitura per una copertina granny perché è veramente molto molto bella come rifinitura quindi non solo punto virus come tale ma anche usato come rifinitura quindi Andiamo a concludere l'angolo facendo le 10 maglie lì dove vanno fatte, quindi nella metà angolo che noi ancora non avevamo lavorato, sono a 3, 4, contate sempre bene gli angoli perché se sbagliate poi il giro successivo non vi viene bene, sono a 10, ora ignoro queste due catenelle vado direttamente con una maglia bassissima sopra la prima delle 10 maglie alte dell'altro arco e chiudo con una maglia bassissima guardate uno non si nota eh, per niente lo stacco delle, eh, delle maglie rimane molto più omogeneo Due vi siete infilati esattamente nella maglia giusta quindi non dovete stare a cercare la terza catenella che non trovate che se non prendete bene vi fa un bucone grosso così Partire con le due catenelle e poi il punto pieno è sempre la cosa migliore a mio parere quindi partiamo nello stesso modo per questo terzo giro quindi 2 catenelle filo sull'uncinetto state bene attenti a contare bene perché dovete andare sulla prima maglia lavorata effettivamente e quindi dovete lavorare come si presentano quindi 10 maglie sulle 10 maglie quindi la prima è fatta vado sulla seconda e lavoro una maglia vado sulla terza e lavoro una maglia vado sulla quarta e lavoro una maglia sulla quinta e lavoro una maglia sulla sesta vado a fare una maglia bassa nel prossimo archetto da 3 catenelle quindi 3 catenelle di nuovo maglia bassa nel prossimo archetto ed ora vado a lavorare tutte e 20 le maglie che sono di quest'angolo quindi adesso non vi faccio vedere che la lavoro tutte 20 ma le dovete lavorare tutte 20 fino ad avere quindi 20 maglie anche in questo giro lavorate le 20 maglie sulle 20 maglie sottostanti andiamo avanti come prima quindi maglia bassa nel primo archetto che incontriamo 3 catenelle Maglia bassa nel secondo archetto, dopodiché filo sull'uncinetto e su questo ventaglio da 10 maglie alte andiamo a rilavorare su ognuna di loro una maglia alta fino ad averne di nuovo 10. Stiamo molto attenti a qual è la maglia e qual è la maglia bassa che separa, quindi controllate bene che stiate lavorando effettivamente la prima maglia alta. A me all'inizio uh, della lavorazione a punto virus capitava spesso di sbagliare questa cosa nel senso che poi alla fine mi veniva una maglia in più e non capivo per quale motivo comunque eh, se eh, siete eh, neofite dell'uncinetto all'inizio contate sempre poi eh, vi verrà naturale e non sarà più necessario vedete io adesso vado avanti finisco questo arco questo ventaglio perdonatemi da 10 e comunque anche se non sono neofita controllo che siano 10 quindi 2 4 6 8 sono effettivamente 10 maglia bassa nel prossimo archetto da 3 3 catenelle maglia bassa nel prossimo archetto da 3 ed ora filo sull'uncinetto vado a rilavorare le 20 maglie alte quindi procedo in questo modo per tutto questo giro quindi quando avrò finito il giro semplicemente mi riunirò con una maglia bassissima sulla prima delle 10 maglie da questo lato eccomi alla fine del terzo giro io ho già lavorato le 10 maglie adesso le uniamo insieme a chiudere l'angolo guardate veramente se volete usarlo come rifinitura per una copertina granny è la fine del mondo di questa dimensione addirittura viene un Um, bellissimo um, invece di fare un centro tavola o un centrino eh, viene fuori una bellissima uh, sottotazzina da caffè che è la fine del mondo specialmente con questo bellissimo fiocco e con questo bellissimo uh, colore comunque continuiamo insieme la chiusura di questo giro perché andiamo a fare l'ultimo cioè il quarto quindi vado ignoro le, sempre le due catenelle vado sotto la prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima in questo modo riapro sempre con le due catenelle quindi 1 e 2 filo sull'uncinetto vado sulla prima maglia aprite sempre bene per capire perché se lavorate sulle 3 catenelle la prima maglia poi vi ritroverete la maglia in più quindi voi allargate bene vedete che la prima maglia è questa quindi io vado su questa faccio una maglia alta e una catenella filo sull'uncinetto vado sulla prossima maglia alta faccio una maglia alta e una catenella. Prossima maglia una maglia alta, una catenella successiva maglia alta, catenella di nuovo maglia alta, catenella di nuovo maglia alta, catenella quindi 10 maglie alte divise da catenelle maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta dovrebbe essere l'ultima catenella contiamole quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ci fermiamo sull'ultimo archetto rimasto con una maglia bassa faccio una catenella e ricomincio. Quindi, qua ne farò 20 divise da una catenella. Contandole, mi sono accertata che fossero 20 maglie alte perché col punto virus mi raccomando, contate spesso perché se sbagliate non vi ritrovate. Vedete, l'effetto adesso è quello di. Uh, ovviamente abbiamo allargato il giro quindi abbiamo fatto degli aumenti per non far accartocciare il lavoro e eh, abbiamo fatto il giro di rifinitura se volessimo potremmo anche finire così il lavoro mentre noi poi vogliamo andare avanti e quindi fare giro su giro alternandoli quindi adesso vedremo insieme come si fa prima vi faccio vedere ancora una volta appunto ho già fatto la catenella dopo la maglia alta mi fermo nell'ultima nell'ultimo archetto da 3 catenelle faccio una catenella e ricomincio anche su questo laterale quindi maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella e andiamo avanti così fino al termine del giro. Eccoci arrivati alla fine del quarto giro del punto virus. Guardate che bello che è già così. Io lo lascerei anche così, ma vi devo mostrare come poterlo continuare in questo modo, perché vedete che gli, gli archetti e i ventagli a un certo punto si alternano ed è proprio il bello del punto virus. Quindi vi devo far vedere come si ricostruisce il primo giro sul quarto. Andiamo innanzitutto a chiudere con abbiamo fatto allora dobbiamo fare la, la catenella di separazione e andiamo a chiudere sempre sulla prima maglia quindi ignorando le 3 catenelle le due catenelle scusate allora in questo giro potrebbe essere un po più difficoltoso ma noi le abbiamo trovate eccole qua andiamo a fare le due vedete abbiamo fatto le due eh, catenelle sulla stessa andiamo a fare la maglia alta, quindi alla base delle 3 catenelle andiamo a fare la maglia alta è l'unico caso in cui la maglia alta viene fatta alla base delle 3 catenelle quindi ora dobbiamo andare a ricreare i nostri angoli quindi 5 Catenelle. ricontiamole 1, 2, 3, 4, 5 dobbiamo stare molto attenti in questo momento allora dobbiamo calcolare come se questa se noi fossimo qui dentro quindi questa la dobbiamo saltare e dobbiamo lavorare nella, eh, nel secondo foro quindi saltiamo il primo entriamo nel secondo con una maglia bassa in questo modo 3 catenelle, saltiamo un foro nel successivo maglia bassa, 3 catenelle saltiamo un foro successivo maglia bassa, 3 catenelle saltiamo un foro successivo maglia bassa. Come potete vedere rimane apro bene rimane un foro dopodiché quello che voi vedete qui in mezzo questo allora questo è il foro quello che voi vedete qua in mezzo non è il foro è la giunzione tra eh, i due ventagli eh, quindi per non sbagliare voi contate foro giunzione giunzione foro e andate a lavorare poi in questo ok previo 5 catenelle perché voi sapete che ogni 3 catenelle ogni 3 archetti da 3 catenelle ci vuole quello da 5 quindi 1 2 3 4 e 5 saltiamo un foro saltiamo la giunzione saltiamo la giunzione saltiamo un foro ed andiamo a lavorare in questo vedete abbiamo creato praticamente un, uh, la preparazione per un ventaglio qui al centro dove prima non c'era mentre gli angoli rimangono perfettamente sugli angoli i ventagli dei laterali vengono alternati quindi qui c'è il centro qua verrà ricostruito un altro ventaglio e così via ora andiamo di nuovo a fare 3 catenelle salto un foro nel successivo maglia bassa 3 catenelle salto un foro nel successivo maglia bassa 3 catenelle Salto un foro nel successivo maglia bassa. Prestate attenzione a questo passaggio, mi raccomando. Allora, 5 catenelle innanzitutto. 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto. Salto un foro, invece di lavorare nel successivo, lavoro sulla maglia che segue. Quindi proprio sulla maglia in questo modo 1 2 3 4 5 catenelle Com come fatto finora salto questo foro vado a lavorare nel seguente quindi maglia bassa e abbiamo di nuovo ricostruito l'angolo vedete veramente veramente molto facile rimane eh, semplicemente eh, un pelino di spazietto in più da questo lato perché non andiamo a lavorare perfettamente nel foro ma andiamo a lavorare sulla maglia ora riprendiamo a fare le nostre eh, 3 catenelle quindi i nostri tre archetti da 3 catenelle quindi 1 2 3 saltiamo un foro nel successivo 1, 2, 3 saltiamo un foro nel successivo. 1, 2, 3 saltiamo un foro nel successivo. 5 catenelle. Ed essendo laterale facciamo la stessa cosa di prima. Saltiamo il foro rimasto. La giunzione, la giunzione. Un foro ed andiamo a lavorare in quest'altro quindi in pratica viene sempre saltato un foro saltiamo questo saltiamo questo lavoriamo in questo quindi maglia bassa di nuovo 1 2 3 catenelle saltiamo un foro nel successivo 1 2 3 catenelle saltiamo un foro nel successivo 1 2 3 catenelle saltiamo un foro nel successivo e ci ritroviamo nella stessa situazione quindi saltiamo questo foro giunzione giunzione foro lavoreremo in questo previo 5 catenelle quindi mi dispiace 2 3 4 5 ripeto salto 1 2 3, 4, lavoro nel quinto. Allora sono fuori ma in realtà due sono giunzioni e due sono i forellini. Vedete che adesso i ventagli, prima era uno, adesso lateralmente i ventagli saranno due. Prima il ventaglio qui non c'era perché c'erano i due angoli, nel giro successivo ci sarà il ventaglio quindi procediamo così fino al termine del giro eccoci giunti realmente alla fine allora alla fine voi avrete eh, non solo un buco saltato bene risulteranno e come se fossero due perché noi non avevamo lavorato nel foro ma sulla maglia quindi andate a fare le 5 catenelle 2 3 4 5 saltate il primo il secondo lo saltate semplicemente perché la maglia è lavorata su maglia quindi andate nella catenella della maglia lavorata ignorando sempre le due catenelle e noi abbiamo ricostruito dove poi quindi abbiamo rigettato le basi dove noi poi andremo a ricostruire il giro vi faccio vedere proprio brevemente come si ricomincia ma lo sapete perché era il secondo giro andiamo a fare le due catenelle dopodiché 10 maglie alte nella metà del primo angolo in questo modo quindi continuerete così quando farete tutti gli archetti qua farete le 10 maglie alte e così via quindi la lavorazione sarà sempre la stessa Io ora questo giro lo vado a disfare perché sinceramente a me questo piaceva così proprio come tovaglietta da te mentre Vedete questo? Vorrei tenerlo proprio come centro tavola, sotto piatto, centro tavola, come volete. Questo qua invece così piccolino, vedete che ho disfatto l'ultimo giro, lo vorrei tenere proprio come eh, una, sem una semplice tovaglina da tè o da caffè. Una cosina piccolina, piccolina, delicata da tenere sul tavolo. Può essere anche bello come sotto bicchieri quando apparecchiate una bella tavola dove si ha eh, il flut, il bicchiere da vino e il bicchiere d'acqua da, da disporre proprio su un bellissimo centrino di questo tipo. Ripeto, questo può essere usato anche come rifinitura della copertina eh, granny, quindi è anche una bella idea come rifinitura. Quindi questa la terrò come tovaglina da caffè o da tè e questa qua ovviamente come centro tavola. Io spero, spero, spero, spero che anche questo video tutorial vi sia stato utile. Vi metto eh, in coda eh, il video per fare il calcolo delle misure. Ringrazio Merceria Italia Artisan per questo bellissimo filato che era il fiocco. E vi invito ad andare a vedere il sito perché veramente ha dei filati bellissimi oltre a questo ha integrato anche dei filati di cacchi filati molto molto belli quest'anno ha un sacco di novità sul sito vi consiglio di andare a vedere io vi mando un bacio grande ciao da Luci al prossimo video tutorial a presto